Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come trovare quella bellissima spada Aspettate un attimo che la trovo Perché qua è un casino eh, C'ho più o meno 200 spade Vediamo un po' se la trovo Eccola qui, eccola qui, eccola qui Spada della notte ardente Oggi vi spiego come trovare questa spada Che lancia un laser supersonico da uh, Super Saiyan eh, Niente, quello... Uh, un attimo che l'equipaggio quello è il castello dove andare molto semplice, dirigetevi lì in uh, quella porta si sì, al cancello io adesso mi spono un attimo spono al uh, un attimo che trovo il posto questo è l'ingresso però se andate sempre avanti eh, se mi ricordo molto bene qui in questa stanza al piano inferiore del cariano mariano bei nomi che ci danno eh. vediamo se ho azzeccato il nome eh. Sì, mani eh, maniero gariano ok maniero gariano salite da questa parte salite solo, ecco qua. Eh, poi adesso vi guido io non vi preoccupate che io sono il vostro gps quindi dirigetevi da questa parte adesso sponano i tizi qua i fantasmi che sono facilissimi da uccidere scusatemi io non ho Tempo da perdere con voi, vediamo un po' se mi ricordo Dov'è è il. eccolo, eccolo, eccola la casetta. Proseguite da questa parte, quelli che lanciano incantesimi che sono inutili, non mi fanno neanche un graffio. Uh, mettetevi qua in posizione e fate veramente un bel salto. Sì, veramente un bel salto. Qui, qui, saltate, scendete da questa parte. E buttatevi là dentro, mi raccomando, non fate il salto e poi vi buttate là dentro che morite Buttatevi qua e fate quello che volete, tanto non vi fate niente e Rotolate qua, rotolate, aprite questo baule All'interno di questo baule questi leggi messaggi danno proprio fastidio Spada della notte ardente, finalmente ne ho due, adesso la potenzio fino al livello 9 Messaggio valutato, addirittura, ah, addirittura allora, Oddio una mano, oddio una mano, una mano, una mano No dico proprio, c'è una mano madre del dio, mano, mano del dio, madonna, madonna mia, ste mano che non si, Vaffancula ste mano, a mano, tre mani c'ha cioè, questo, tre mani, va bene ragazzi, se il video vi è stato utilissimo, sfogliate anche sul mio canale moltissimi video utilissimi di Elden Ring, se questa mano la pianta, veramente non ce la faccio più, ora la distruggo, E già tre mani, a tre mani, ecco non ci è voluto niente quindi grazie a tutti per questa visione se il video ti è stato utilissimo lascia like, iscriviti al canale attivando anche la campanellina seguimi sulla piattaforma viola dove trasmetto beh, un bel paio di cose e niente grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao